X Factor Il nuovo fidanzato di Levante è Antonio? Chi è il nuovo fidanzato di Levante? Claudia Lagonna ha ritrovato l'amore? Secondo il settimanale di Gossip Chi, Levante ha nuovo amore. Claudia Lagonna è diventata famosa da quando è approdata come giudice di X Factor nel programma musicale di Skype. Merito del suo curriculum canoro, Levanti nel giro di poco tempo è diventata popolare, riuscendo a conquistare il pubblico. Una popolarità che si ripercuote nella vita lavorativa con i suoi ultimi pezzi. Nelle ultime settimane i suoi singoli Non me ne frega niente e Pezzo di me sono stati certificati oro. Ma le cose vanno bene anche in ambito sentimentale per Levante. Levante ha un nuovo fidanzato?. Levante, l'amore è sinonimo di pazienza. Ci vuole pazienza per stare con me, e per starmi accanto ogni volta che cambio idea, aveva detto Levante, prima della fine del matrimonio nel 2017. I due, Levante e Bob avrebbero chiesto il divorzio e aver preso diverse strade in men che non si dica. Dopo il matrimonio Lampo, finito nel giro di un anno, la siciliana sembra essere fidanzata con il cantautore Diodato. Questo quanto riportato dalla rivista di Gossip Key. Chi è Antonio Diodato fidanzato di Levante?. Vediamo chi è il nuovo fidanzato di Levante Diodato?. Origini Austane classe 1981, dopo aver inciso nel 2013 l'album E forse sono pazzo si fa notare al Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove proposte con il brano Babilonia classificandosi al secondo posto dietro il vincitore Rocco Ant. Nello stesso anno pubblica il secondo disco Ritrovar bellezza. Nel 2014 viene scelto da Fabio Fazio come ospite fisso di Che Tempo che fa, durante la trasmissione reinterpreta i suoi brani famosi. Il cantautore Diodato ha preso parte anche al format X Factor nella scorsa stagione in veste di autore del brano Il mare dentro, pezzo scritto per Andrea Biagioni. Il 27 gennaio 2017 è uscito il suo secondo album di inediti, Cosa siamo diventati, trainato dal singolo Mi si scioglie la bocca.